sotto posso scendere senza... Oh, cazzo! Oh! Ciao a tutti! Siamo ritornati su Icarus, dove... Uh, dove... Dobbiamo fare, non so, una missione. Quindi una missione speciale. Non lo so di che cosa, perché i creatori hanno messo una cosa che dovrebbe intrattenerci. Quindi hanno messo queste missioni... E ci ha notato anche del tempo quindi eh, Non ci basta che scannerizzare le zone così Così c'è scritto in alto a sinistra E visto che in quella zona sono morto, sono crepato Devo per forza andare a recuperare il mio corpo che sta qua Ok? Sta qua Quindi questa è l'ultima zona da scannerizzare Come potete vedere al centro è in alto a nord sono riuscito a sbloccarle Adesso devo solamente recuperare il mio corpo e sbloccare questa zona Nella prima zona ho riscontrato un grosso problema eh, Parecchi problemi riguardo agli orsi Poi al secondo c'erano sette lupi Per fortuna sono riuscito a finirli salendo sulla roccia e colpendoli con l'arco ok? <ride> troppo semplice sto gioco quindi devo solamente uh, camminare e proseguire sempre dritto vicino a questa montagna che non posso neanche arrampicarmi Sono morto in quella zona a causa della tempesta quindi, una tempesta forte. Non lo so che cazzo è successo, eh, mi, ha, mi ha. non lo so, mi ha distrutto il casco. Quindi non, non riuscivo più a respirare. Mi mancava l'aria là la, la sopra, ok? Diventa sempre più bello. Quindi, ragazzi, non eh, scoraggiatevi, veramente questo gioco è fatto molto bene. Però ha bisogno di qualche aggiustatina. Però, tutto sommato, è... è bello, è bello, che dire, è bello. Eh, molta strada ancora dobbiamo fare. Che ore sono? Le 10 del mattino. C'è scritto in alto a destra. Ok, ok, ci siamo quasi. Devo solamente attraversare questo... Se... Tiro, maledetti animali. Non muoiono mai. Ho sentito un lupo. Eccolo Ok Dobbiamo proseguire, su Ok, allora, siamo arrivati Quindi non ci basta che scalare questa montagna Perché sulla mappa Qui c'è il pallino, ok? C'è il pallino, quindi devo andare dietro alle rocce Quindi così devo fare Ma c'è una caverna qua? No, non è una caverna Ok, devo salire qua sopra E la missione è compiuta ah, ah, ah, ah, Iron Eccolo qua, lo cercavo E eh, lo cercavo da, da giorni ormai uh, Butto questo, non mi serve, non mi serve, non mi serve E Io con questo faccio chiodi, faccio tanta roba, ferro uh, Ho sentito... Ah, ok, ok quindi appena arrivano Devo stare attento eh Devo fare molta attenzione Ecco qua Ci siamo, ci siamo Ok sta scannerizzando Ok Praticamente diventa pericoloso eh Devo stare attento Andiamo, andiamo Sembra facile ma non lo è Qui sotto posso scendere senza Oh cazzo oh! Oddio I puma? Oh, uh, uh. Ah, lo jaguaro! Ok, sono morti. lo c'è guarda la missione è finita Missione computed la missione è compiuta ragazzi compiuta ok devo solamente raccoglierlo Ok, la missione è compiuta Siamo riusciti Ok, ce l'abbiamo fatta